Sono Tutone Vincenzo, sono un operatore ecologico, lavoro per la ditta SEA e ci occupiamo della pulizia del mercato di Portapalazzo. Noi dobbiamo essere pronti a far sì che l'utenza e il mercato venga pulito, perché noi lavoriamo sempre il mercato nel mercato. Sotto tutti gli eventi, pioggia, vento, neve, qualsiasi ghiaccio, non abbiamo degli orari in modo tale che dici chiudiamo, noi siamo qui mentre lì sono aperti e viceversa. Perciò noi dobbiamo lavorare in mezzo all'andamento cittadino e in questo caso garantire la pulizia in tutti i suoi settori. Porta Palazzo è un grande condominio. È un condominio perché voi dovete pensare che ognuno vuole avere la tenda più bella, il balcone più pulito. Noi dobbiamo pensare che il mercato non lo guardiamo in sé per sé. Fatiscente perché uno lo guarda, dice eh, è brutto a vedersi. Però pensiamo una cosa, che è la piazza più pulita di Torino. Perché viene lavata e spazzata tutti i giorni. Tutti i giorni, sette su sette. Per esempio, sti ragazzi che fanno il mercato, coloro che montano la frutta davanti, non è che sono pittori o scultori, no, però in mente loro sanno piazzare la merce talmente bene che uno guarda i colori e l'andamento di come vengono piazzate sembra realmente una cartolina. Poi pensiamo anche a tutto quello che noi vediamo, la gente che passa, il tram, quello che suona, pensate un andamento del genere. È tutta questa vita che sboccia intorno a sto mercato. Perciò noi possiamo pensare che un banco potrebbe essere una stagione invernale, perché adesso è chiuso. Potrebbe essere una stagione primaverile, che iniziamo a aprirlo e mettiamo le tende sopra. E poi facciamo l'estate, mettiamo i peperoni, i pomodori, la, tutto quello che si può mettere lo facciamo sbocciare. Questo è il mercato. La gente che viene al mercato viene solo esclusivamente per avere un bel contatto. E noi garantiamo la pulizia in modo che a certe situazioni facciamo fronte che la gente cammini anche in sicurezza perché giustamente noi siamo in questo contesto cerchiamo di fare le pulizie senza creare mai disturbo e disagio durante le vendite li rispettiamo e noi ci teniamo sempre alle regole che ci hanno prescritto la realtà è una ripeto la figura umana fa il suo ruolo penso che noi nel saluto delle persone, nella gentilezza, ci specchiamo, perché ci fa, ci fa godere del benessere. Perché alla fine più persone io riesco a salutare, è bene sto io. Meno persone riesco a far arrabbiare, è meglio sto io. Dopodiché la mia presenza qui equivale anche a questo. Perciò uno quando vede certe caratteristiche cerca di prendere sempre il meglio. Perciò io vedo che quando cercano di integrarsi, perché io noto gente che si vuole integrare, quando portano i bambini dietro i banchi, i bambini fanno le domande, significa che cercano di far parte di una società, di un gruppo. E questo è positivo, vuol dire che evidentemente pensano che anche loro qui è la loro New York, la loro America, loro con il loro banchetto fanno i loro sogni e mi sembra giusto che se li creano dare un po' più di parcheggi alla gente comune che viene a fare la spesa perché un anziano è impensabile che un chilo di patate arriva a casa che ne pesa 30 kg dobbiamo dare l'opportunità di far sì che la gente venga, posteggi, fare anche un, una, un parcheggio in questo caso anche a ore, ma far sì che ci sia più parcheggio per l'utenza Portapalazzo sta cambiando in questo caso penso su una linea europea si sta mettendo in condizioni di tutti gli altri mercati pur essendo uno dei più grandi mercati, perché questo è il più grande mercato d'Europa, non dimentichiamoci che il sabato riusciamo a avere anche l'area del balù con tutto ciò che c'è, l'area sopra e l'area sotto. Voi pensate alla mole di lavoro che c'è con tutte queste persone. E poi non, non voglio pensare neanche alle forze dell'ordine, perché a guardare questo cantiere con tutta questa gente tutti i giorni, però vedo che riescono tutti a fare il loro ruolo e la città risponde bene e il mercato per me è uno dei ed è uno dei più belli che c'è. Che i ragazzi contribuiscono a far sì che tanto materiale venga differenziato e stoccato negli appositi contenitori che abbiamo sulla piazza, in questo caso sono delle benne o dei compattatori elettrici, proprio emissione 000. Abbiamo investito tanto su questi compattatori e stiamo cercando appunto di vedere dei frutti non indifferenti, perché vedo che anche l'utenza è è contenta perché fa sì che tenga il suo banco abbastanza pulito. Questo è un mercato che qui vengono tutti, compresi gli studenti. Ma a che senso? Perché tanti studenti vengono il dopo vendita. Perché ancora la roba è buona. Cosa può succedere? O anche le persone anziane. Tante persone oggi in casa non hanno il frigo. Dopodiché si permettono di prendere del materiale e far sì che possa avere ancora vita. Ecco delle città fa sì che lo distribuisce ancora lo raccoglie nel momento in cui viene ceduto e lo distribuisce a tutte queste persone anziane, studenti. Dopodiché poi noi cosa succede? La fase, diciamo, tra virgolette brutta, la mettiamo nei nostri contenitori di organico, lo portiamo al compost che viene di nuovo riselezionato. Perciò, ripeto, qua il rifiuto non muore mai, ha sempre vita, ha sempre un riciclo.